Ciao sono Giovanni Ciao sono Chiara Ciao sono Alessia Ciao sono Leandro e faccio il tutor in aula per circa 60 studenti da un po' di anni L'anno scorso ho fatto un'esperienza di tutorship peer-to-peer -peer con una ragazza del mio corso aiutandola a superare l'ultimo esame che le mancava lo scorso semestre ho effettuato un'esperienza di tutorship peer-to-peer -peer con un ragazzo del mio stesso corso su due discipline che avevo già seguito. Ho fatto diverse esperienze didattiche e anche esperienze di tutorato, in particolare sono stata tutor in aula per un corso di laboratorio con una circa una novantina di studenti. La cosa che mi ha reso più orgogliosa è stato riuscire a ridare la fiducia a una persona che per una serie di motivi l'aveva persa e quindi aiutarla a completare il suo percorso. Un aspetto ehm, molto piacevole di fare didattica, poi in particolare a livello di tutorato, visto il contatto diretto che si ha, è quello di ehm, trovare delle modalità di ascolto. La cosa bella del, dell'insegnare poi è l'insegnare a aprire delle porte di conoscenza verso dei, dei ragazzi e, e vedere la gioia nei loro occhi, nello scoprire cose nuove e, e nell'apprendere. Eh, pezzi nuovi di, di conoscenza diciamo. è stato interessante perché in certe occasioni sono riuscito a mettere nei panni del, del docente quindi a rivalutare delle critiche che avevo fatto in precedenza a degli insegnanti perché obiettivamente è un ruolo impegnativo è un ruolo difficile il bello di avere un unico studente di fronte è stato quello di poter, uh, potersi tarare esclusivamente su, sulle sue esigenze, però è stata una, una bella esperienza quella della docenza.